Voilà! È uno dei principi un po' del mindful eating. Proverò anti-gravity. Ha due risonanze magnetiche al bacino. Ma pazzone, ragazzi! Il solito mio. Ti ben due pacchi di coro in friggitrice ad aria. È ultra ultra castagnosa. Buongiorno, questa mattina ho voluto provare a fare i waffle con la waffoliera che ho ricevuto da Lidl. <ride> uh -oh. oh, oh, mi sa so che ho messo un po' troppo impasto in, in quest'ultima. Devo, devo migliorare. Sono già molto proud perché non pensavo venissero. Sembrano essere venuti. Adesso li vediamo. Come impasto ho fatto quello dei eh, giga pancake, quindi farina, semi idrolitina, eh, albume, yogurt e un goccio di latte per allungarlo, perché volevo un composto denso ma non troppo. Questo quasi rigide lei, non capisco perché. Mentre loro vanno io lavoro sui toppings e il tè, quindi qui sto bollendo dell'acqua e qui sto facendo un po' riscaldare i mirtilli e i frutti di bosco surgelati. E poi come toppings un altro kiwi, questo Sun Gold, che è dolcissimo. Per la parte cremosa di yogurt faccio yogurt greco e l'acchietta di soia. Questo perché um, trovo lo yogurt greco un po' troppo denso e mi rimane un po' sullo stomaco, quindi um, preferisco allungarlo. E renderlo un pochino più liquidino. Guarda allora, che bello che esce. A me la trisoglia fa impazzire, lo so, strano, eh, non piace a tanti, però mi piace tantissimo. E anche a Jimmy in realtà. Noi prendiamo questo qua, da Lidl. È un nuovo pack e forse anche un nuovo brand. E eh, secondo me hanno veramente... Eh, spaccato con questo e tra parentesi con tutti i loro prodotti vegetali cioè questa linea di Lidor Vemondo che penso sia la per linea vegetariana vegana top, buonissimo io li giro perché a me sembra un po' crudissimo mi sembra che una piastra non cuocia molto eh. sono due minuti così no, io non ne posso più di questa cucina Ecco perché non faccio più vlog. Perché non ci si sta. Che c'è sabbia qui dentro. Oh, io, io. Comincio a mordere Vai, questi questo Non so dove metterla. Vai, costruzioni. Razzi, ho fatti i waffle, l'ho fatto. Allora, facciamo un bel impiattamento. Vabbè, io ho sempre visto che li lanciano un po' così a caso, quindi è il mio stile di vita, i Waffle. Così. E così. Madonna, quanti sono? Ah, che soddisfazione, vengono fuori un sacco. Dai, facciamoli carini, così. Tipo a rondella. No. a giro. No, trash. Ma come si piattano i waffle? Ma chi se ne frega, sì, ma chi se ne frega di come si piattano i waffle, mangiate e basta, devi anche andare via. Vai. Brutti. Se ne tolgo due, Instagram versus reality. Aspetta, mi si è bagnato un piatto. Cristo. Ah, a proposito. Vi avevo fatto vedere che avevo preso questi scottex da coro, sono degli scottex riciclabili lavabili, mi trovo benissimo, io li uso, li utilizzo sia per sostituire lo scottex che userei adesso, magari fare una passata e butterei, eh, o anche tipo se mi capita di dover pulire per terra così, poi li raccolgo tutti qui e eh, poi faccio un grande lavaggio, 40 gradi si lavano tutti, poi quelli che sopravvivono sopravvivono, quelli che non sopravvivono si sì, eventualmente buttano però... Si utilizzano benissimo, quindi super consigliati. Scontex Utilizzabile. Meno meno sprechi, meno consumi, ok? Disagiato. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Voilà. bellezza. Se conoscete le mie ricette noterete che questa ricetta dell'impasto è molto molto simile, sono uguale a quella dei giga pancake, dei pancake o delle crepes e infatti eh, la sostanza è quella. Ehm, però ciò che cambia è la resa ed è questo è uno dei principi un po' del mindful eating, cioè la variabilità. Cambiare, dare diversi stimoli al nostro occhio e per farlo sentire più appagato eh, soprattutto perché, non so se l'avete mai notato, ma e io sì, infatti ne avevo anche parlato in un video a fuori di mangiare le stesse cose sempre quelle cose perdono gusto ma non perché non abbiano gusto ma perché ormai siamo abituati cambiare la forma, mangiare un cavolfiore al forno piuttosto che farsi sempre il purè di cavolfiore cambia il gusto, cambia il sapore, cambia, il sapore, cambia sotto i denti, cambia l'occhio e eh, a livello di appagamento da ciò che stiamo mangiando saranno le stelle quindi ora io vado ad appagarmi con <ride> i miei waffle e ci vediamo dopo How do you feel about the over you? Yeah. Buongiorno panciottino che ancora dorme mm. ciao sveglia papà Questa mattina ho quasi finito di terminare un progetto sul quale sto lavorando da tanti mesi e non vedo l'ora di parlarvene perché capirete tante cose di questi ultimi mesi, di quello che è successo e adesso sono venuta a un evento um, dove proverò antigravity non vedo l'ora, non vedrò se voluto provarlo e oggi è il giorno In time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while yeah. I move, passing by. Uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push plots, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say. Uh -oh. Al centro medico a ritirare le analisi perché ho fatto una- due risonanze magnetiche al bacino era da un po' che sentivo qualcosa mi dava fastidio proprio l'anca, il bacino qualcosa dentro e allora ho voluto investigare, ho fatto prima il, i raggi da lì era emerso qualcosina infatti mi hanno chiesto di fare la risonanza e da quello che poco capisco non ho alcun problema quindi sicuramente adesso mi farò spiegare dal mie osteopate perché gli ho mandato la foto e ho detto quindi sto bene e, e sicuramente da qui poi ci muove perché effettivamente noto che meno stretching faccio meglio sto quindi o oh, sto sbagliando qualcosa nello stretching oppure è, um, devo insomma andarci a lavorare insomma vi aggiornerò però sono molto contenta perché significa che sto bene tra parentesi assolutamente farle in, uh, con il servizio sanitario cioè io ho pagato 36 euro con servizio sanitario delle visite che in uh, Privato, mi sarebbero costate 400. Fuori di testa, ragazzi, fuori di testa. E ho aspettato forse un mese in più, quindi. Faccio Ora torniamo a casa che è tardi, ho fame e tra parentesi mi gira anche un po' la testa perché figo andare a testa in giù. Uh, mi vedete? Ok, figo andare a testa in giù, però. cioè. stai a testa in giù. Il mio corpo non è molto abituato a stare così tanto a testa in giù. Mm, sì perché le verticali ancora non le leggo tanto. Comunque andiamo perché non mi prende... Ok, let's go, let's go home, let's go home, io e Blanche oggi. Quando sono in giro per Milano giro con il motorino perché poi in realtà è febbraio ma si sta una meraviglia, sembra aprile, che non è proprio positivissimo, però let's go, let's go home. E do questa pasta di legumi bellissima dell'S Lunga del reparto Bimbi, nicchia paperone. Popolino, minimo, bellissima, Poi sto facendo edamame E questi sono quelli che ho preso Al Lidl Non so se sono dei prodotti continuativi Perché Lidl fa la settimana a tema C'è cioè la giapponese, la messicana L'indiana, non lo so Quindi mette alcuni prodotti Che però appunto durano la settimana e adesso eh, metto tutto lì dentro, così che cuociono insieme e sono pronti e veloci. Mozzarella tagliata a cubetti fredda. E eh, sto facendo un po' di passata per creare una sorta di sughetto, non so, ma pazza ragazzi, il solito mio. Sono stata un po' assente in questi mesi, ma non sono assolutamente cambiata, come non sono cambiate eh, queste cose. Mi sporco sempre, perché io quando... Verso la passata poi lecco il tappo, letto intorno, sia sì, una cosa un po' mh, e, e poi ovviamente finisce tutto qui. Yeah. Che ore sono? 20. Due venti due venti piatto, qui pa pa mi pam pam il tagliarino bam. qui cosa vuoi? Cosa vuoi? Che c'è? C'è. Ah! No, lo smatto, no, dai, non vedo nulla io. Oddio. Oddio, le spezie! Aiuto. Si spezzano le spezie! Mi stai urlando in un orecchio! Però oh, glielo ricordari. Eh, grazie, io no. Na na no, na na dai, ho oh, fame. Vai, su. Sì, e eh, vabbè, allora a salire. Volevo... Dopo questa mattinata mondana, ecco, giunto il momento, anzi, ormai mi sono già messa. A computer e passerò il pomeriggio seduta qua perché io ho una scrivania o un tavolo ma io preferisco stare sul mio puff eh, sotto sole davanti allo schermo va? tra mail call e editing mm -hmm. appena finito una call ragazzi no. Non, te lo ricordo, non te lo questo è il progetto 2 del 2002 invece ora sto per finire il progetto 1 del 2002 Tanti progetti, tanti progetti. Senti, a proposito, tua mamma questa mattina mi ha chiesto: ma posso sapere qual è il progetto? Faccio, quale progetto? Il progetto uno di cui ha parlato su Instagram. Ah, no. Non ho... Ma che progetto ha parlato su Instagram? Ah! Eh, non lo so, gli ho detto guarda, scusi, io non ho visto le storie, però sinceramente merenda yogurt e cereali era buona. Arrivati ben due pacchi di coro con alcuni dei miei prodotti preferiti in assoluto Quindi ve li devo far vedere Queste sono tutte pure di frutta Questo è eh, purea di mele E questi due sono pure di pere Queste sono perfette per fare preparazioni dolci Le uso tantissimo E eh, Jimmy ad esempio le usa tantissimo Questo qua le pere con il parmigiano Bomba È tornata lei la crema di pinoli questa è droga legalizzata, cioè troppo, troppo buono, mi piace tantissimo. E poi loro, questi tra tutti i cracker, sono i nostri preferiti in assoluto e sono quelli alla canapa e semi di papavero. Ce ne sono diverse versioni, le olive, ah, tra noi questi, questi sono i nostri preferiti. Muovendoci di qua ho preso del farro soffiato e le gocce di cioccolato perché ho in mente una ricetta uscirà brevissimo lamponi, questi sono lamponi liofilizzati li uso tantissimo per fare il baked oats e tofu il mio tofu preferito è questo qua, alle mandorle e sesamo, cioè questo è fatto in friggitrice ad aria, è buonissimo, oppure semplicemente piastrato in padella, non è cornia. E poi per la sezione non food, perché Cora ha una sezione non food pazzesca, ho preso questo tagliere in legno che io lo utilizzo in realtà come prop per foto eccetera ed è bellissimo bellissimo ne ho già un altro ma volevo prenderne un altro ancora questo non vedo allora cavecchia vibes all the way e poi ho visto questa new entry questo barattolo che loro usano come porta um, prodotti loro insomma perché loro consigliano di tirarli fuori e metterli nei, nei barattoli e di questi sacchi magari per altre cose perché sono sacchi molto resistenti però io, eh, siccome ho i miei barattoli di vetro e riutilizzo in realtà tantissimi di questi barattoli per metterci altra roba perché sono di vetro, questo qui l'ho voluto prendere come porta spazzolini. È un po' gigante come porta spazzolini, però eh, mi sembra bello perché mi piaceva che era in ceramica, con questo tappo molto molto carino. Guardate anche la sezione non food di coro perché merita veramente tanto cena di questa sera super zero sbatti perché io alle ah, cene non, non ho voglia cioè io a parte che ho tutto mal di testa ho capito il ma... branzino da solo un countdown forno a proposito posso dire mi sembra che ogni volta che vloggo faccio il branzino giuro che lo mangiamo raramente e boh ogni tam... non lo so comunque branzino al forno che Jimmy ha cartocciato ci ha messo fette di limone dentro non so se ci ha messo gli aromi eccetera in realtà io non ho dei tempi di cottura, diciamo che è una cosa strana, però quando si apre il forno dopo quarto d'ora è pronto quando lo senti sfrigolare. Se lo senti sfrigolare è pronto e poi soprattutto si guarda l'occhio del pesce se è bianco, se eh, non è bianco e non sfrigola non è cotto. E poi eh, patate bollite. Yuppidu, yuppie, eh. adesso devo scolare dopo averle fatte lesse le ho buttate in ad d'aria e devo dire che non male eh, le ho stracotte lesse quindi si sono un po' spappolate, però quelle che sono un po' sopravvissute e sono riuscite a farsi in ad d'aria direi very good guardate che crosticina top mm, ottima idea Silvia una cena che si cuoce tutta da sola qui ho anche la zucca come parte di verdure che però mangeremo dopo come dolce perché questa è ultra ultra castagnosa ha appena fatto un giro in forno ma poi ha dovuto cambiare le teglie quindi adesso è qua che attende il suo turno per il forno tendenzialmente quando eh, dico molto spesso tendenzialmente me ne rendo conto quando eh, mangio la zucca non mangio altre verdure perché la zucca è piena di fibre e mi gonfia da morire. Lo sappiamo, vi ricordiamo i video in cui era una palla. Quest'anno invece sto riuscendo a non gonfiarmi troppo perché la mangio con molta parsimonia e, e faccio questa cosa di non abbinarla a ulteriori verdure, a ulteriori fibre. Quindi... Cena con branzine e patate, poi come dolcino, zucca castagnosa, cannella, anzi speculous, che è questa polvere un mix di spezie speculous, e burro di mandorle, un must. Direi che come primo, primo vlog di ritorno alle origini possiamo dire, possiamo concluderlo qui. Mi siete mancati tantissimo: tutto questo mi è mancato tantissimo